Una paziente si recò da Milton Erickson dicendogli che nessun terapeuta era stato in grado di aiutarla e di capirla veramente. Erickson le fece alcune domande, osservò attentamente e poi disse «Sono sicuro che io sarò in grado di aiutarti perché ho capito qual è il tuo segreto». La donna lo guardò meravigliata ma anche diffidente dicendogli «Ah sì? E quale sarebbe il mio segreto?». «Il suo segreto», disse Erickson, «è che lei non è una donna, lei è un uomo». Quando fu chiesta a Erickson come avesse fatto a capire che quella paziente era in realtà un uomo, cosa che fu l'inizio di una proficua relazione terapeutica, l'ipnoterapeuta di Phoenix rispose di essersi accorto che, nel togliersi un pelucchio da un braccio, il paziente aveva fatto un gesto molto ampio, teso a evitare di sbattere contro il proprio seno, che ovviamente era finto. Nessuna donna, disse Erickson, avrebbe mai fatto un gesto del genere. L'abilità di osservazione è sicuramente fondamentale nella nostra professione, e non si tratta solo di cogliere qualcosa con la mente cosciente, o di elaborare col sistema 2, per usare il termine di Kahneman, ma anche di allenare il sistema 1, i processi inconsci inconsapevoli, ehm, affinché sappiano cogliere certi dettagli. Ricordo che anni fa mi incontravo con una collega ogni settimana perché facciamo delle intervisioni a due. Un giorno mi raccontò come fosse riuscita a comprendere un particolare aspetto di una situazione problematica di un paziente, su cui poi si concentrò e che portò la terapia ad avere un veloce successo. La collega era estremamente precisa e metodica, così le chiesi come avesse fatto a comprendere quel particolare aspetto. Io mi attendevo una delle sue dettagliate descrizioni tecniche dei processi di lavoro che aveva seguito, ma lei mi guardò e mi disse ho avuto una sensazione. Oh, questo non vuole essere minimamente un invito a basare la terapia sulle sensazioni, penso che sia la cosa più sbagliata e meno scientifica che si possa fare se viene fatto totalmente così. Tuttavia, possiamo essere invece in grado di allenare le nostre parti emotive e sensoriali per essere in grado di cogliere velocemente una serie di elementi che a un'elaborazione pienamente consapevole potrebbero presentarsi tardi o non presentarsi affatto. Allenare l'osservazione quindi ti aiuta da un lato a cogliere consapevolmente certi dettagli e dall'altro ad allenare un ulteriore sistema di processamento ed elaborazione delle informazioni altrettanto. 71. Però come si fa? Ecco Ericsson suggerì al suo allievo Jeffrey Zying questa cosa, prendi un quaderno e appuntati tutte le osservazioni che farai nel corso del tempo rispetto alle persone. Poi verifica se effettivamente le tue osservazioni erano esatte. O no, più o meno era così, ma la versione completa la trovate nelle pagine di Erickson, un'introduzione all'uomo e alla sua opera, il libro che ho già citato qualche tempo fa. Quando lo lessi, incominciai a mettere in atto il suggerimento di Erickson. Ad esempio, un giorno mi trovavo nel bar sotto il mio studio e il barista stava fischiettando il ritornello di una canzone di Vasco che veniva trasmessa in quel momento alla radio. Finito il ritornello, Smise di fischiare, mentre la canzone attaccò la prima parte della strofa. Quando arrivò la seconda parte della strofa, il barista riprese a fischiare il ritornello, quindi anticipò erroneamente il ritornello rispetto alla canzone, che invece stava sulla seconda parte della strofa, e si interruppe un attimo dopo accorgendosi ovviamente di aver fatto un errore. Osservandolo mi venne in mente che probabilmente il tempo non gli passava mai, al punto che lui aveva inconsapevolmente anticipato la fine della canzone. A quel punto ovviamente sottoposi la mia osservazione a verifica e gli chiesi con nonculanza se quella giornata di lavoro stesse andando via veloce o se non terminava più. Lui mi guardò, sorrise e rispose che in effetti non gli passava più. Aggiunse infatti che lui solitamente preparava i cocktail la sera e che lavorava senza orario finché c'era gente, quel giorno invece serviva caffè per sostituire un collega, e non vedeva loro che il turno finisse. Interpreta la storia come vuoi, però il punto rimane quello. Se vuoi allenare la tua capacità di osservazione, un modo semplice e divertente è quello di fare delle osservazioni sotto por la verifica. Questo peraltro rientra in quegli studi sulla deliberate practice che da un po' di anni stanno invitando anche gli psicoterapeuti a migliorare diverse competenze anche con pratiche fuori dal lavoro. Ovviamente questo è solo un modo per migliorare una competenza trasversale richiesta alla nostra professione, però se per caso hai visto, letto o provato altri modi per migliorare delle competenze a noi utili, postale nei commenti qui sotto nella mia pagina Facebook, così ce ne puoi parlare e ci puoi dimostrare di avere spedito d'osservazione.